momento confessione io d'inverno quando è il momento della colazione vado in crisi questo perché io amo la frutta estiva cioè io amo la frutta polposa che si, si spappola che poi mescolare lo yogurt d'inverno la frutta è dura mele, pere non dico che non siano buone però sono rigide cioè No. passata la stagione dei cachi vado in crisi, mele, pere, arance, si salvano a volte i kiwi eh, però la frutta invernale a me personalmente non fa impazzire quindi visto che la mia colazione gira abbastanza intorno alla frutta ho pensato quest'anno di escogitare delle nuove ricette per farmi amare la colazione anche d'inverno non ne sono uscita con una neanche con due ma nemmeno con tre nemmeno qua in cinque ricette per la colazione o eventualmente per la merenda invernali Un piccolo disclaimer, prima di iniziare, sapete che a me piacciono i disclaimer, le dosi che vi scriverò nell'info box e poi ci saranno tutti i link alle ricette nel mio sito, sono eh, indicative per una mia colazione, ovviamente quanto mangio io non è quanto mangiate voi, voi potreste aver bisogno di di più di meno, dipende anche poi in realtà da quanto topping, perché a me piacciono i toppings, ci si mette e quindi non prendete le mie ricette per date, cioè non è che quella che è la mia colazione deve essere per forza la vostra. Adattatele, assaggiatele, gestitele, anche perché possono essere benissimo adattate anche per la merenda e solitamente io per la merenda non mangio tanto quanto a colazione, ma ovviamente questo è soggettivo. Quindi andiamo al sodo, adesso iniziamo con la prima ricetta. La prima ricetta ragazzi è una bomba ma c'è veramente una bomba che quando l'assaggerete vi sembrerà di mangiare strudel alle mele adoro profondamente poi questa stagione mi riporta quando quelle serate in montagna il calduccio quindi strudel alle mele preta mangiare a casa prima faccio le crepes e utilizzo la mia solita ricetta per fare le crepe che è un mix di farina di cocco e altri tipi di farine io utilizzo farina da verne e farina di ceci per dargli un pochino un gusto ma voi potete utilizzare quella che volete aggiungo poi semi di cia, idrolitina, albume e latte questa è proprio la mia ricetta standard e poi mischio il tutto Creo le crepe in padella, io utilizzo la padella di lagostina sulla quale una volta riscaldata non c'è neanche bisogno di ungerla né nulla e le crepe come vedete si staccano perfettamente. Faccio delle crepe grandi e ne faccio tre, tre perché poi le metto una accanto all'altra in questo modo come potete vedere, quest'ultima purtroppo si era rotta, vabbè sentite non siamo qui a fare un master chef e poi prendo la purea di mele semplicissime, io utilizzo questa qui di Cora, ma si trova benissimo al supermercato e metto la farcia in mezzo, per enfatizzare il sapore strudel alle mele vi consiglio anche come faccio io di aggiungere dei pinoli, fanno sempre bene e poi le arrotolo in questo modo in modo da creare appunto un roll topping, perché non manca mai il topping, io utilizzo della crema di mandorle bianche e poi ragazzi, voilà, questo è il rollo. È gustosissimo, cioè veramente una delle mie ricette migliori di quest'ultimo periodo. Una gioia. Passiamo ora alla seconda. Che prevede l'utilizzo delle banane. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono molto semplici, farina, io come al solito utilizzo un mix di farine, farina di cocco, farina di avena, farina di ceci, farina di grano saraceno. diciamo che pesco le mie baratta in alto per creare il mio mix di farina ogni volta, qui come sempre amici fidati i miei semi di chia e ovviamente come dicevo la banana. Più è matura più è dolce più è gustosa, la frutta deve essere matura, deve essere brutta, più è brutta meno che non siamo a casa <ride> e marcia più è buona in questa ricetta io utilizzo uno sciroppo per dolcificare che è il, lo sciroppo di tapioca che è una versione vegana del miele possiamo dire e infine il cacao in polvere io utilizzo questo qua di coro insomma con un cacao in polvere va bene basta si mette tutto in mezzo eccetto le banane il solito impasto fatto con farina semilicia idrolitina albume, latte e cacao. A differenza dell'impasto delle crepes, questo impasto deve risultare molto più denso perché poi andremo a mettere le fettine di banana dentro l'impasto e poi cuoceremo praticamente ogni pezzettino di banana avvolto dall'impasto del pancake. Quindi vengono delle, dei mini pancake farciti di banana o delle fettine di banana avvolte a, o abbracciate dall'impasto del pancake, dipende dal punto di vista. Quindi si cuociono da un lato e dall'altro, bella realizzazione fuori e poi serviti come assai to con una spolverata e swirl di burro, di mandorle bianche che fa sempre bene, ma potete usare quello che volete, peanut butter, qualunque cosa. Sono gustosissimi e noi li abbiamo adorati, super consigliati, Eh, non sarò, altrimenti non fare questo video. Guarda che bello, guarda che bello, 42, la danza, guarda che bello, bello, dolce, dolce, saporito, yeah. Ok, ora passiamo. Jimmy mi dice che mi sono fumata la canna. No, passiamo alla terza ricetta. Questa ve l'ho già fatta vedere su Instagram perché non ho resistito ed è probabilmente la mia colazione preferita del momento. Sì, lo è assolutamente. Sono i baked oats. Praticamente fiocchi d'avena cotti al forno, basta, that's it. è tipo un porridge cotto al forno, ma fa una crosticina sopra che, perché a me una cosa che non piace particolarmente del porridge è che viene un pappone troppo liquido, non mi fa impazzire. Invece questo è bello denso, sembra quasi una, una torta di avena, non saprei dire, perché è anche grossolano, insomma c'è della sostanza fra, sotto i denti, ma <ride> le cose troppo liquide... Mm e eh, lo adoro, lo adoro profondamente anche perché si può ricreare in tantissime versioni gusti diversi adesso ve lo faccio vedere al gusto lampone e cocco però come potete notare basta togliere lampone e cocco aggiungere, non so, lo volete cioccolatoso il cioccolato e, e la cannella per renderlo, o il, la carrube per renderlo ancora più intenso insomma potete davvero sbizzarrirvi in una ciotola fiocchi d'avena cannella, anche se qui in realtà potevo non metterla, semi immancabili, qui utilizzo delle proteine in polvere della soia, voi non mi vedete praticamente mai utilizzare delle proteine in polvere perché non reputo che siano necessarie alla, da aggiungere alla mia alimentazione in quanto riesco a integrare abbastanza proteine durante tutto l'arco della giornata. Qui però mi servono uno per rendere la colazione più bilanciata dal punto di vista nutrizionale e due per la consistenza. Quindi io utilizzo queste qua di My Protein e eh, sono proteine della soia, purea di mele, purea di frutta, qualunque voi abbiate. Ovviamente io sbaglio come al solito e cambio eh, ciotola anzi vado direttamente nella mini pirofila che va direttamente in forno infatti questi baked oats li potreste fare e preparare la sera prima mi succede spesso in questo periodo di accendere il forno la sera prima e una cosa che mi viene davvero comoda è fare questa preparazione buttare in forno anche quello e avere la colazione pronta perché in effetti basta versare tutti gli ingredienti qui dopo aver fatto il cambio pirofila aggiungo il cocco rapé, il lampone e il latte e poi si dà una mescolata. Basta, cioè, tutto questo, tutto questo mescolato, ben amalgamato in modo che la pura di frutta non rimanga solo in un punto, ben coperto. E si butta in forno. Io qui utilizzo la, i lamponi liofilizzati. Sono sicura che questa ricetta può funzionare anche benissimo con la frutta fresca. Ammetto di non averlo mai provato ancora perché ho tanti di questi frutti liofilizzati da finire occupano tanto spazio nella dispensa quindi ora mi sto focalizzando sul finire quelli ma sono sicura che anche utilizzare delle mele che poi si cuociono in forno con la cannella funziona perché appunto poi basta prendere la pirofila che va in forno e infornare vedete come esce che è denso è quasi una mini torta come dicevo prima e per me tutta questa pirofola è una colazione io ci verso sopra dello yogurt questa è anche una ricetta vegana quindi potreste benissimo aggiungerci sopra dello yogurt eh, di soia adoro profondamente io lo yogurt di soia e è veramente il top. ragazzi io l'amo profondamente è la mia colazione preferita di quest'inverno che non è una grandissima novità banana bread parfait ho sistemato la, la ricetta infatti adesso sul sito trovate il, la ricetta del mio banana bread con le giuste dosi le giuste quantità non c'è più la, bisogno di aggiungere l'acqua e eh, è, è buonissima è deliziosa io la adoro profondamente io faccio questo banana bread e qui l'ho fatto in versione torta non l'ho fatto in versione blue cake guardate come è venuto ben areato perché finalmente io per Natale ragazzi sapete cosa mi sono regalata? le fruste elettriche top mi vengono dei dolci le torte finalmente areate non più umide appacciugate oh, finalmente e poi io lo assemblo come al solito questa ricetta lo sapete è un must do dell'inverno alterno le fettine di banana bread con dello yogurt che io solitamente o utilizzo yogurt di soia oppure allungo lo yogurt greco con un goccio di latte vegetale perché lo yogurt greco è un po' troppo denso per me e poi di eh, latte di burro di mandorle? questo è il burro di mandorle di MyProtein che è di mandorle non pelate e a mio parere e a mio gusto è il più buono che ci sia adoro questa, questa ricetta, adoro questa colazione questa scusate era un po un repeat però ci doveva essere cioè il mio banana bread ci deve essere nelle ricette invernali una novità è la torta di mele e mandorle è molto molto semplice si parte dalle mele bisogna farle a fettine sottili io ho utilizzato una mandolina e si mettono da parte da parte creo l'impasto farina di grano saraceno uovo latte maniglia in polvere e eh, idrolitina come al solito io preferisco l'idrolitina per fare le, le mie preparazioni perché la trovo molto, molto semplice da utilizzare rispetto al lievito però mi lievita mai quindi beh, io ho detto senti mi funziona l'idrolitina perfetto la so utilizzare la uso e una volta pronto l'impasto si unisce il tutto alle mele e si cuoce in forno io ovviamente in questi video vedete un po' di ciotole che cambiano perché sbaglio e quindi vabbè succede e anche questa l'ho cotta come una torta ed è venuta ragazzi una bomba, una bomba. le mandorle all'interno creano quel crunch addirittura a mio gusto troppo dolce per, eh, perché poi ho aggiunto anche la purea di mele perché ho detto non si sa mai che solo le mele a fettine non la rendono abbastanza dolce, ma era veramente perfetta, perfetta sia per colazione che per merenda. Ho voluto darvi un pochino di ricette da fare, sia se avete il tempo la mattina, quindi magari nel weekend, oppure da preparare o in anticipo, come ad esempio banana bread che dura più giorni, la torta di mele che dura più giorni, oppure eh, come i baked oats la sera prima. Um, basta! spero che queste ricette vi siano piaciute io le ho amate tutte altrimenti non ve le farei vedere e basta, spero che questo video vi sia utile fatemi sapere se le provate sono molto molto curiosa di quale vi ha ispirato di più, e quale proverete per prima io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video, come vedete sono a Budapest e quindi immaginate quale sarà il prossimo video o uno dei prossimi video Bla! Ciao a tutti, un bacio, un abbraccio, ciao ciao!